Come si fa a dire che la libertà è dentro di me? C'è anche un riflesso fuori che mi rende infelice, che mi limita. Allora prendiamo tre esempi che sono, che sono anche molto distanti tra loro. Gli alberi, i bambini, le catastrofi naturali. Avete visto che non ho parlato di pandemia? Eppure Poteva essere un esempio facile, ma ce l'abbiamo da tutte le parti, parliamo d'altro. Allora, consideriamo gli alberi. Gli alberi secondo voi sono liberi di crescere come gli pare fuori? No. Se vi fermate a guardare un albero qualsiasi, vedete che cresce esattamente nella strada giusta e necessaria in quel momento. Ci sono alberi che hanno delle forme praticamente impossibili, perché crescono secondo quello che in quel momento gli è possibile può essere eh, visto poi, in seguito, può essere che questo crei una bellezza assolutamente unica, armonica, splendida, magari è l'albero più bello del parco, più caratteristico, più strano, eppure nel momento in cui avviene la scelta di crescere in una maniera piuttosto che in un'altra, l'albero non è libero, non lo decide lui, è un evento esterno, il vento, il taglio dell'uomo, il fulmine, eppure l'albero applica eh, la propria libertà interna e con quello che ha a disposizione cresce. I bambini non hanno la libertà di decidere nulla di quello che fanno praticamente, non decidono come vestirsi, a che ora andare a letto, non decidono cosa mangiare, si vuole mettere una maglietta del colore che gli piace, ma fuori fa freddo, la mamma gli mette il maglione. <ride> vuole giocare tutto il tempo con gli amici, il papà lo obbliga a fare i compiti. Quindi un bambino ha veramente poca libertà di scelta nella vita. Perché? Perché c'è un genitore che, che pensa a lui mh, e va bene, ma anche molto più semplicemente, a volte ci sono delle esigenze diverse da quelle all'interno del suo mondo e quindi... Se io devo andare a fare la spesa e tu hai voglia di giocare a casa da solo non puoi stare e vieni con me. Eppure, se noi osserviamo i bambini che conosciamo e anche quelli che incrociamo in giro, fate mente locale, il bambino è una delle creature più libere della Terra perché ha degli spazi interiori di incanto, di bellezza di respiro, di apertura che poi nella vita adulta siamo fortunati se riusciamo a ricordarceli, a mantenerli. A volte facciamo della gran fatica per andarli a recuperare, a ricordare. È libero. Terzo esempio che non c'entra niente né eh, con, uh, con il singolo né con l'essere umano, le catastrofi naturali. Allora dove sta la libertà quando ti cade un albero sulla casa e non hai più un posto dove vivere, dove sta la libertà quando un terremoto distrugge tutto il tuo paese e non hai nessun potere su quello che sta accadendo, cerchi di salvarti, cerchi di fare il meno peggio possibile, ma non, nessuno ti chiede il permesso, nessuno ti chiede cosa ne pensi e in qualche modo ti devi arrangiare con quello che c'è. Dove sta la libertà in questo? Si diventa schiavi se si subisce una catastrofe naturale, una guerra, una persecuzione, oppure si può rimanere liberi? Ci sono tanti esempi nella storia di persone che sono state incarcerate, perseguitate, eppure indubbiamente hanno mantenuto uno spirito libero dentro di sé. Come si fa? Beh, Intanto si accetta di soffrire, credo che questa sia la parte fondamentale, cioè non è assolutamente vero che per essere liberi bisogna essere felici, facciamo un respiro e prendiamone atto perché per l'essere umano ammettere, accettare che la sofferenza sia parte del processo mentalmente non è immediato ma ce la si fa di emozione si apre un baratro nel momento in cui sto male cerco un modo per stare meglio che sia lamentarmi che sia cambiare le cose che sia ribellarmi che sia adeguarmi nel momento in cui sto male accettare che la sofferenza sia parte della libertà è terribile non deve essere necessariamente una gara non buttiamola in questi termini se io soffro di più allora sono più libero non c'entra niente anzi se riesco ad essere libero ed essere felice, trovare la modalità, come fanno gli alberi, che crescono secondo la strada possibile, eppure diventano bellissimi, eh, tanto meglio. O come fanno i bambini, che non decidono a che ora vanno a letto, eppure trovano l'incanto, la bellezza, si salvano in qualche modo o anche come fanno tante persone che vivono una catastrofe naturale o personale nella vita e ne vengono fuori. È possibile, eppure implica del dolore. E ancora una volta il, il metro di misura per relazionarsi alla sofferenza in questo caso è interno, non è esterno, non dipende da cosa fanno gli altri, non dipende da cosa mi dicono che posso o non posso fare è il punto d'incontro tra quanto soffro, quanto posso resistere e quali sono le mie risorse dove sta il limite e dove sta la mia potenzialità dove si incontrano queste due parti nasce una felicità quando riesco a far incontrare queste due parti perché faccio esattamente quello che c'è da fare né più né meno non conta più se è bello o brutto non conta più come viene giudicato dall'esterno c'è la coerenza c'è un'azione naturale bella e questo eh, mi dà una consolazione una forza una cura che è esattamente quella che trovano gli alberi quando crescono secondo la strada possibile, quella che trovano i bambini quando si liberano con la fantasia e con l'incanto. Si può andare a ricercarla anche noi, anche ora, questa parte. Ci si ascolta e si sente dove si incontra la sofferenza e le risorse che ho. E questo punto d'equilibrio è un punto di partenza per ascoltarsi e conoscersi molto interessante. Ecco, ad esempio, così si prova ad applicarla, la libertà, e in infiniti altri modi.